Il film è uscito in prima, una serata in viti ovviamente, perché a quell'epoca si, si usava abbastanza a fare questo tipo di, di serate, soprattutto per un disegno animato che era, diventava un avvenimento, al Cinema Durini a Milano. E ricordo che avevamo preparato dei cartelloni, dei, dei, abbiamo addirittura fatto una, delle sagome in legno da mettere nel cinema, tutte fatte nello studio, così molto artigianalmente, per dare un pochino di, eh, di effetto alla serata. Beh, ovviamente è venuta tanta gente, abbiamo invitato tantissime persone, insomma, di, in tutti i settori, nel campo artistico, letterario, oppure semplicemente degli amanti del disegno animato. Eh, ricordo che ovviamente dal mio punto di vista... È sempre una festa, è sempre un piacere realizzare una prima e vedere che funziona. Anche se le prime, come, tutti, come tutte le prime di questo mondo, sono sempre viziate. Cioè è difficilissimo avere un giudizio di come un film funzioni giudicando dalla prima. Sono amici, sono persone invitate, c'è già un atteggiamento preparato che non dà mai risultato Giusto, la vera proiezione è quella col pubblico pagante, magari un pomeriggio quando, uno, quando fuori piove e si vede veramente la reazione della gente. Quello che mi ha fatto piacere in VIP, ma come in tutti gli altri film, è sempre stata una critica molto, molto positiva che, ovviamente, eh, mi ha sempre aiutato. Non che la critica sia determinante per il successo di un film, però, aiuta. È chiaro che se anche la critica l'avesse stroncato e in più non c'era un battage pubblicitario. Eh, ci si trovava in situazioni in cui il disegno animato era solo Disney, non era assolutamente facile riuscire a superare questo blocco. Per la prima volta nella storia due nuovi superuomini, Super VIP e Mini VIP. Io non posso dire che VIP o Western Soda ehm abbiano avuto un grosso successo all'estero, proprio perché loro erano già abituati a film di qualità maggiore, mentre per noi era un po' una, una, una scoperta tutto questo. Ciò cioè non toglie che in Francia, in Germania, in Spagna il film sia piaciuto, sia stato accettato, comperato, doppiato e abbia, abbia, abbia circolato eh, con successo. Io non ero presente alle varie proiezioni, però... Eh, posso, posso, ho saputo poi che il film ha funzionato molto bene Tra tutte le stirpi di superuomini la più gloriosa e potente fu certamente quella dei VIP le cui radici si affondano nella notte dei tempi l'unico film che a mio parere ha avuto un grosso risultato all'estero tra i miei è stato Allegro non troppo perché l'animazione è più ricercata è più disneyana e, mh, All'estero sono abituati a vedere un tipo di animazione più raffinata e quando gli si dà un prodotto che è a metà e metà mh, lo considerano più un film televisivo, di serie televisiva, che da cinema. Eh, Allegrano troppo, infatti, eh, ha funzionato molto bene proprio per questa ricchezza di animazione. Ed è stato anche, se vogliamo, il film che poi un po' mi ha bloccato in futuro, perché la gente, da Allegro non troppo in poi, si aspettava dei film con un'animazione sempre di quel genere. Mentre io come tipo mi considero un po' un dilettante, uno che ricerca strade nuove, tante volte amerei anche fare dei passi indietro, tornare a cose ancora più sintetiche, se ho un'idea interessante da raccontare. E do più importanza all'idea che alla, alla forma e invece purtroppo il pubblico se si abitua ed arriva a 7 vuole andare da 7 a 8 dal punto di vista formale poi da 8 vuole andare a 9 io invece fa, salirei a 7 scenderei a 3 salirei a 12 scenderei a 2. mi piace il, il ricercare cose nuove basandomi prima di tutto su quello che voglio raccontare se quello che voglio raccontare richiede un disegno estremamente eh, stilizzato si fa un disegno stilizzato. In poche parole, mentre Super VIP era l'uomo più forte del mondo, Mini Vip era il superuomo più debole della Terra. <ride>